Buonasera a tutti quanti, oggi è una giornata davvero meravigliosa per me, perché ho ricevuto questi doni, come vedete, dalla Sicilia, me li ha mandati Vivian e la sua famiglia, come vedete abbiamo delle specialità siciliane, che però non vi apro perché... <ride> Non vi dico quante ce ne sono rimaste, visto che adesso siamo a sera, questo è arrivato in tarda mattinata, e quindi immaginerete <ride> che sono quasi tutte finite, nel senso che a me piace molto il pistacchio, veramente è stato un regalo molto molto gradito. Penso che questo sia arrivato comunque dalla mamma anche di Vivian, Maria, che quindi ringrazio molto anche lei, e dal marito Francesco, vi ringrazio veramente molto perché sono cose che a me piacciono moltissimo ma non solo a me, anche a mia moglie e ai figli questo simpaticissimo gatto che si è preso mia moglie direttamente, se l'è preso lei e quindi <ride> non so dove lo metterà ma è veramente molto molto simpatico che c'ha anche i baffi tra l'altro, <ride> non so come, come funziona con questa... cos'è questa guana? Ah, sì, sì, sì, c'è una codona, una codona pelosona, pelosona che eh, sarà certamente un oggetto di arredo della, della sala, del nostro salotto, grazie mille. Una cosa che mi ha fatto veramente piacere è stato da parte di Vivian direttamente di questo ritratto che è molto, molto bello e comunicativo, cioè comunica veramente, veramente tanto da diverse angolazioni, la cosa che ho notato che mi faceva veramente, che mi ha colpito molto è che da diverse angolazioni che tu lo guardi, vedete anche forse dal video, è questo ritratto dice cose diverse, cioè io non so come eh, questa donna che appunto è Vivian riesca a rappresentare l'anima delle cose nella, nella tela eh, o nel legno, ma è una cosa che io non avevo mai visto una roba del genere, per me è quasi fantascientifico, sarà che io non so disegnare, non so fare queste cose, ma grazie mille, veramente, eh, è stata una vera scoperta proprio, grazie mille, inoltre mi ha mandato anche questo quadro che, cioè praticamente è divino, non è che c'è la cornice, eh? l'ha fatta proprio lei, l'ha dipinta proprio lei, e questo sarà la copertina del mio libro sulle parole di potenza, sui nomi magici e divini, quello che uscirà su quello. E poi mi ha mandato anche delle bozze, cioè che in realtà non sono delle bozze, sono proprio dei disegni, che metterò nel libro sui tarocchi, vedete? Guardate cosa è in grado di fare questa donna, eh, cioè grazie mille veramente, eh, non ho parole per la bellezza di questi doni, veramente, doni meravigliosi. Poi hanno fatto anche delle calze della Befana per i bambini, bellissime, però ovviamente se le sono rubate e quindi non ci sono più e non sono riuscito a trovarle proprio per fare il video, capito? Quindi grazie infinite, vorrei dire a tutti quanti una piccola cosa cioè che Vivian ha la pagina Facebook, che è questa qui che vi sto facendo vedere adesso, vedete? L'arte magica di Vivienne, vedete? La, eh, Vivienne si scrive Vivienne, vi sto facendo vedere, date un'occhiata alla sua pagina, perché lei fa queste arti meravigliose, che come vedete sono anche diverse l'una dall'altra, e vi potrebbe capitare proprio la fortuna di farle un ordine, farle una richiesta e che lei ve lo fa tranquillamente, capito? Cioè, avere a casa un oggetto così, l'ho provato proprio per esperienza, per questo meraviglioso dono inaspettato. Io non, non aspettavo assolutamente nessun, nessun pacco, assolutamente, ma vi garantisco che sono delle, delle arti che emanano tutta la magia. Di fatto... Uh, lei anche ovviamente è, è praticante della magia e quindi è ovvio che quello che fa eh, ha una certa carica visitate la sua pagina se, se volete anche solo per vedere, per vedere delle cose belle che fa sempre bene vedere delle cose belle e eh, se volete fare degli acquisti oppure richiederle delle cose dovete contattarla eh, penso dal pulsante della pagina direttamente grazie infinite davvero Vivian e a tutta la tua famiglia. Benedizioni.